Questa primavera ci saranno le elezioni a Terni. Io sono Davide Milani, 50 anni di Lecco. Sono laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, sono sposato da 22 anni con una ternana e ho una figlia di 12 anni. Faccio l'imprenditore e l'insegnante per passione. Sono il candidato alle municipali del Comune di Terni per il di Ternani. Perché scegliere te come candidato? Perché votare per un ingegnere cinquantenne significa votare per l'esperienza e la capacità manageriale, perché ho già creato e gestito una squadra vincente che mi ha permesso di triplicare il fatturato della mia azienda in quattro anni, perché votare per me significa votare per una persona autorevole che è in grado di prendere decisioni senza condizionamenti politici e di nessun altro tipo. Non sono solo un tecnico ma anche immaginazione e fantasia come ho dimostrato in un progetto sul riciclaggio dei rifiuti realizzato con i miei alunni realizzando un'opera artistica che è un orto verticale con 700 bottiglie. Terni, questa città non deve essere ostacolata e vincolata dai poteri forti ma bisogna saper creare e guidare una squadra con fantasia estera per risolvere i problemi di questa città. È possibile pensare a una città non vincolata a questi poteri? Dobbiamo pensare a una città non vincolata a questi poteri. Dobbiamo rendere liberi i cittadini, renderli indipendenti economicamente in modo tale che possano sentirsi finalmente dei cittadini e non dei sudditi. Immagino una città con piste ciclabili, wifi libero, persone che acquistino prodotti locali, chilometro zero e senza imballi, una città rifiuti zero e burocrazia zero, dove le piccole e medie imprese possono svilupparsi e uscire dal barco in cui sono sprofondate, dove il microcredito sia agevolato e a favore delle piccole imprese, soprattutto in una città come questa, dove è tutto è immobile. Rimettiamo in movimento l'economia di questa città. E intanto come avviamo il motore della città? Un esempio può essere la zona franco-urbana, che è una zona fiscalità agevolata a favore delle micro e piccole imprese, nel raggio di 30.000 abitanti, dove è prevista l'esenzione dall'ILO, dall'IRPEF, dall'IRAP e dei contributi dei dipendenti e inoltre potremmo far ripartire l'economia con l'edilizia al consumo zero del suolo ma coibentando gli edifici pubblici e privati. Un esempio di consumo del suolo è il mercato qua di fianco dove è stata consumata l'ultima piazza libera di Terni anziché utilizzare il vecchio mercato e facendo squadra con tutti i cittadini a favore degli stessi. Con esperienza e fantasia ci dobbiamo provare, assieme si può.